Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo Q&A Come avrete dedotto dal titolo è il Q&A di maggio Ero rimasta un po' corto di argomenti, idee e domande a cui rispondere Quindi vi ho chiesto di lasciare sotto questa foto su Instagram Tutte le domande che avevate e tutte le domande a cui volevate che io rispondessi Quindi adesso iniziamo Il mio approccio è diverso dal solito Cioè invece di creare dei macro argomenti Leggo le domande e rispondo direttamente Non so, magari vi piace di più in questo format Fatemi sapere se vi piace di più o di meno O seppure non vi cambia niente come al solito Allora, Fitta Giulia 95 chiede Sapresti spiegarci bene perché è fondamentale fare pesi e il solo cardio non basta per vedersi al meglio? Allora, per vedersi al meglio significa per vedersi sodi, per vedersi tonici E per vederci anche uh, magri questo effetto si ottiene avendo il muscolo senza il muscolo il pesare poco, l'essere magri non basta io a 45 kg senza muscoli ero magra ma non apparivo tonica, non sembravo magra cioè apparentemente sembro persino più magra adesso rispetto a prima quello perché ero vuota, perché seppur pesassi poco sulla bilancia, l'assenza di muscoli non dà quell'effetto. Sono i muscoli che danno l'effetto di definizione. Quindi il solo cardio può aiutare a ottenere la definizione, perché comunque ti aiuta a bruciare massa grassa, però il solo cardio non stimola il muscolo a crescere e quindi non va a generare la base. Quindi secondo me è sempre bene un equilibrio fra i due, cioè avere entrambi, come ad esempio io ho sempre una sessione di cardio la settimana, lo faccio principalmente per far lavorare il cuore, perché un allenamento cardio, è un allenamento cardiaco, nel senso che serve al cuore per allenarlo, a pompare di più, a pompare di meno, quindi è un allenamento per il cuore, e poi anche per quello che comporta comunque, che è uno stimolo, per il corpo, ad esempio io faccio HIIT che consente di bruciare di più dopo l'allenamento rispetto a un altro tipo di allenamento a bassa intensità. Altra domanda, Marix Gianni chiede Mi hanno detto che è meglio non bere acqua mentre si sta mangiando, ma è meglio bere terminato il pasto. È vero, perché? Allora, io sinceramente bevo anche durante, allora so che esiste quel trucco, che se bevi prima di mangiare mangi di meno, e questo cioè, secondo me è una cosa assurda, però vabbè, mm, cioè secondo me basta bere durante il giorno. È vero che se bevi mentre mangi puoi far sì che la digestione possa essere un po' più difficoltosa, ma sinceramente io non vedo assolutamente alcuna differenza, Anzi, magari il fatto di bere mentre si mangia può anche rallentare il momento uh, del pasto, quindi il tempo in cui si mangia, quindi magari anche cons lo consiglio. Io sinceramente bevo prima, bevo durante, bevo dopo, non ci penso, non penso che cambi niente, poi magari ci esistono mille studi scientifici che provano il contrario, che è essenziale non bere di qua di là, però si sta parlando di acqua. Sii gentile e abbi coraggio, chiede come ti trovi a Piacenza, come città universitaria intendo Allora, Piacenza è difficile, Piacenza non è una grandissima città universitaria, nel senso non c'è niente La sera, a meno che non ti crei situazioni, a meno che tu non abbia un gruppo di amici non, non esci, cioè non, non, vai, non esci da solo, non vai a fare niente, non c'è niente anche da intrattenerti da solo, quindi è molto importante avere un gruppo di amici, è molto importante creare occasioni con il gruppo di amici, con il gruppo universitario, spesso noi facciamo le serate foodies, noi che studiamo food marketing, e noi tutti del corso, che siamo 100, ci incontriamo in un luogo di quei 100 ne verranno 40, 50, 60, quindi noi facciamo il, la serata questo ha i suoi effetti positivi nel senso che esci suoi effetti negativi nel senso che vedi sempre le solite persone diciamo che oltre alle persone del mio corso non è che io abbia conosciuto tantissima altra gente tantissimi altri universitari Perché non ci sono? Perché Piacenza è una città con due università Politecnico di Milano e la Cattolica E probabilmente quelli del Politecnico hanno un altro giro Ma... Cioè... È più una, una città universitaria in cui, soprattutto d'inverno La gente si incontra in casa, piuttosto che fuori, perché è freddo, umido Quindi magari adesso che arriva l'estate che usceremo di più Sarà un pochino diverso, quindi però Piacenza è un po' triste se non hai amici. Rebuilding Sara chiede, qual è il lavoro dei tuoi sogni? Fai un esempio di azienda in cui ti piacerebbe lavorare? Uh, un esempio di azienda... Allora, il lavoro dei miei sogni è un lavoro che mette insieme le mie passioni, che sono l'economia lo studio dell'economia, del business e il fitness e l'alimentazione quindi questo sarebbe un connubio perfetto quindi in realtà sarebbe un'azienda che tratta di queste cose che è in questo ambito ora per ora un'azienda per cui mi piacerebbe lavorare nell'ambito del marketing soprattutto perché io studio food marketing non l'ho ancora trovata perché o tutte sono sull'allenamento sul fitness, quindi ad esempio adidas oppure tutte sull'alimentazione Diciamo che ancora il connubio perfetto non l'ho trovata, però sarei più tentata in quelle in ambito di alimentazione. Ma non un'azienda che produce un determinato prodotto, ma il fatto che un'azienda vuole cercare di portare dei prodotti sani in Italia e venderli al pubblico. Questo è più quello che vorrei, cioè quello cui vorrei lavorare, cercare di portare e promuovere l'alimentazione sana come Cosa bella e divertimento e gioia E non uh, che palle la dieta e cibo noioso e melenso Quindi qui è più dove vorrei essere portata Non lo so, vedremo Insomma ho ancora un anno di università E poi tra un anno sarà da pensarci Michela Martini 7 chiede Le scritte di allenamento in palestra sono seguita da un personal trainer o riesci ad allenarti da sola? Qui c'è Luna che mi fa ombra Sì, Luna mi sta facendo ombra Ciao, Ciao saluta Luna Ok, eh, Michela se non mi conosci Io sono seguita da Fran Per circa due anni mi sono sempre allenata da sola Senza nessuno Volevo fare le cose da me e mi trovavo bene Poi a dicembre dell'anno scorso Ho raggiunto una fase di stallo E ho sentito il bisogno di affidarmi a qualcuno, quindi mi sono affidata a Fran di Iron Manager82 su Instagram e da gennaio mi segue e presto penso che vi farò un physic update, vediamo se trovo il coraggio per farvi vedere la differenza tra gennaio e adesso e davvero mi sento totalmente cambiata e migliorata, quindi sono davvero contenta. Linda Recovery chiede, pensi anche tu che la farina raffinata sia equivalente a calorie vuote? Oppure, ad esempio, tra pasta e pane bianco e integrale non cambia così tanto. Allora, il discorso non è calorie. Pasta e pane bianco hanno le stesse calorie di pasta e pane integrale. La differenza sta nella quantità di fibre. Quella integrale ne ha di più e quindi ti riempie di più. E secondo c'è da dire che pasta e pane integrale hanno un indice glicemico più basso rispetto a pasta e pane bianco. Piccola ma forte chiede, a che età vorresti sposarti? In un futuro ti vedi mamma? Allora, eh, vorrei sposarmi dopo che mi sono laureata, dopo che ho trovato un lavoro e dopo che Jimmy ha eh, la, la mia persona <ride> ha trovato un lavoro e quindi che siamo entrambi set and ready, quindi con un lavoro stabile e tutto, non alla cioè non sono così wild. Secondo, mi vedo mamma, ovvio, penso che lo spirito di mamma o non so come si chiama Spirito materno, ecco Mi sia venuto appena io ho conosciuto Luna E adesso con Luna Cioè me la prendo, me la cocco la mia figlia Quindi assolutamente Certo per il momento non è che dico Uh, voglio un bambino No, io sono ancora in quella fase che i bambini Mi fanno un po' di bezzo. Cioè non mi piacciono tantissimi bambini Però vabbè, oh, cioè, Sono ancora giovane, ho ancora 5 anni davanti senza figli Ancora non ci devo pensare Quindi ci sta però assolutamente mi vedo mamma E perché no, cioè sono una donna Siamo predisposti per procreare Come tutti gli umani, quindi ci sta Vera Warrior chiede Appena iniziato con i bodybuilding Hai subito iniziato con i fondamentali Devi lo stacco dello squat In più giorni o facevi tutto insieme in un unico allenamento Bellissima domanda E la risposta è Sì, ho iniziato con i fondamentali Ho iniziato con i tre big Squat, stacco e panca, tre giorni diversi E questo è come si entra in palestra, come bisogna approcciare l'allenamento in palestra per fare pesi secondo me il fatto che quando voi ragazzi a volte mi dite ma io sono andata in palestra, mi hanno fatto fare queste cose ma non vedo risultati non mi piace, è noioso, ci sta, è ovvio perché i personal trainer che ci sono in palestra o gli istruttori di sala, che dirsi voglia, non vi portano a fare squat al bilanciere, non vi fanno fare stacco e forse vi fanno fare panca. Ma vi portano a fare lip thrust, gli slanci dietro con la gamba, e vi fanno alzare i manubri e vi danno in mano un chilo, cosa che la busta della spesa gli fa una pippa al chilo. In questo modo, con questi pesi, non si avranno mai risultati, perché sollevate di più camminando per casa, facendo le vostre faccende. L'importante, molto importante, questo ve lo dirò sempre, è che quando voi entrate in palestra e andate a chiedere una scheda al personal trainer, vi puntate, puntate i piedi, vi fate valere e dite io voglio fare squat al bilanciere, voglio che mi insegni lo stacco, voglio fare panca. Se il personal trainer vi dice, è troppo presto, mh, no non va bene, devi prima allenarti un pochino, non è vero, perché questi esercizi sono esercizi basic che noi facciamo ogni giorno. Noi per sollevare un vaso dobbiamo fare uno squat per sollevarlo bene, se no pieghi la schiena non va bene. Quindi per sollevare bene un vaso dobbiamo fare uno squat ed è un movimento naturale ed è la base. Io ho iniziato facendo squat con solo la sbarra. Avevo una sbarra da 15 kg, mi ricordo che le mie gambe tremavano, mi ricordo che facevo una fatica assurda, però io ho iniziato così ed è così che io ho avuto già i risultati Perché io ero una di quelle che se non vedeva i risultati Allora lasciava perdere <ride> Sono totalmente cambiata Però all'inizio se non avessi fatto questi esercizi Se non avessi avuto queste basi Io tempo 3-4 mesi Mi sarei persa Mi sarei buttata giù Perché con quegli esercizi Che io li considero accessori Non arrivi da nessuna parte Quindi sì fate i tre big, fate i fondamentali, rompete le palle alla gente che ve li facciano fare e non è vero che dovete aspettare di essere più forti, più strong, di essere da un po' più tempo in palestra perché con quegli esercizi che vi fanno fare accessori non costruirete mai la forza necessaria per arrivare a fare squat al bilanciere tutti possiamo fare squat al bilanciere, se siamo sani, se abbiamo tutto a posto, la schiena a posto e tutto quindi impuntatevi Sarix chiede, cosa pensi dei dolcificanti? Davvero devo andare in dettaglio su questo? Mm, dai, si sa cosa ne pensi dei dolcificanti Io ho tolto lo zucchero da un anno ormai E mi sa che un'altra domanda era se anche per me all'inizio la salsina amara al cacao era troppo amara Sì, quando ho tolto lo zucchero, o meglio io usavo soltanto il Dietetic ma ero arrivata a un punto da metterne 30 gocce nella tazza di tè e bevevo tipo 3 tè al giorno, più nella salsina al cioccolato la mattina, quindi cioè, al giorno consumavo circa 100 goccini di Dietetic, tanto che se voi sapete quanto costa il Dietetic, costa tipo 3-4 euro, e Jimmy l'aveva trovato al Conad, della marca Conad, a 1 euro e mezzo, e io me lo facevo portare da Prato perché a Padova non c'era la Conad, per pagarlo di meno, quindi si sì, era arrivata a dei livelli proprio drogata di questa roba, e da un giorno all'altro ho deciso di toglierlo, se mi seguite comunque da un anno avete seguito questo mio percorso, quando ho deciso di farlo e tutto, l'ho tolto subito dal tè, totalmente, e è stato davvero difficile perché era come bere acqua sporca, ho fatto più fatica a togliere dalla salsina al cacao, infatti il mio approccio è stato quello di ridurre le quantità, ho cominciato a metterne 5, poi andando avanti col tempo, tre, poi due, poi una e poi l'ho tolto totalmente. Perché piano piano il nostro palato ci impiega tempo ad abituarsi. E potevo fare all-in anche su quello, però per me la colazione è davvero un pasto importante. E se non sono soddisfatta dopo la colazione, il mio mood della giornata va un po' giù. Quindi volevo iniziare bene la giornata e quindi almeno lì me lo concedevo. Poi l'ho totalmente tolto, adesso vivo totalmente sugar free aggiunti, la frutta si mangia la frutta la mangio due o tre volte al giorno durante le merende, lontano dai pasti perché fermenta e vedo che mi rallenta la digestione quindi non, non parlo di frutta quando parlo di zuccheri aggiunti e questo mio cambiamento non è stato soltanto un cambiamento per togliere gli zuccheri aggiunti ma è stato anche un cambiamento di gusti, a livello proprio di papille gustative. Togliere gli zuccheri cambia totalmente come il nostro palato sente i gusti i gusti sono mascherati dagli zuccheri perché portano tutto a un livello buono tutto a un livello piatto e non si identificano più le differenze di gusto dopo che io ho tolto gli zuccheri io sento qualunque gusto, qualunque sapore le mie papille gustative sono on fire proprio ed è bellissimo, ed è fantastico, è buonissimo quindi sono molto felice di questa mia cosa, quindi anche questo è il motivo per cui le ho tolti e per il cui non approvo i dolcificanti, secondo me la stevia è un dolcificante perché quella che c'è in commercio non è la stevia naturale, non è quella che deriva dalla pianta non è quella che approverei come approvo il miele, e lo sciroppo d'agave, cose del genere perché eh, è processata, vi dicono stevia naturale ma non lo è Lo stevia naturale è soltanto in gocce e lo trovereste in erboristeria e costerebbe tantissimo Quello che trovate al supermercato, no good L'ultima domanda a cui volevo rispondere, perché ormai sto video è lungo secondo me Voglio cercarla perché l'avevo letto e ho detto che okay, questa la voglio rispondere questa domanda è di Ivana Sab Hai una vita sociale oltre al fidanzato? Se ti invitano a cena uguale cibo Non salutare, aperitivo, birra, compleanni Che fai? Scappi e inventi scuse Dalle tue storie non si vede molto Oltre casa tua e palestra Allora, innanzitutto sì, ho una vita sociale Ho amici, anzi Come si direbbe a Padova O in Veneto Ho una compagnia Cioè siamo un gruppo amici di 10 ragazzi e ragazze e siamo tutti insieme, ci muoviamo insieme, usciamo insieme, studiamo insieme, facciamo tutto insieme quindi ho amici se non li vedete è perché io decido di farvi vedere cioè, determinate cose su Instagram, su YouTube e decido di non farvi vedere altre il mio è un canale fitness, è un canale dove promuovo la mia parte della vita sana, la mia parte della vita che include il fitness, però è diverso dall'essere un canale la vita di Silvia. Diciamo che si sta un po' spostando verso questo perché vi sto facendo entrare più nel dettaglio nella mia università, nei rapporti appunto con Jimmy, però è sempre più improntato sull'aspetto fitness, salute e benessere, perché l'ho aperto per quello. Se volevo fare la favolosa di vita di Silvia, l'avrei fatto, ma no, volevo più improntarlo su questo. Considerate anche che Jimmy mi conosce da 4 anni, che Jimmy ha iniziato questo percorso sui social a fianco a me, è passato tanto tempo dal che io ho iniziato al che lui è entrato nei video a farsi vedere e infatti solo adesso lo vedete molto più spesso mentre i miei amici li conosco comunque da settembre e non mi piace e non voglio puntargli una fotocamera in faccia nei momenti in cui usciamo nei momenti in cui andiamo fuori soltanto per fare vedere a voi che io ho una vita sociale non so se si mi spiego cioè loro sanno comunque che io sono seguita da tantissime persone quindi anche metterli nella situazione di Pensare di essere visti da così tante persone, cioè non tutti sono a loro agio a essere davanti a una fotocamera o a essere visti dal mondo quindi io lo rispetto e per questo non vi faccio vedere le nostre uscite, le nostre serate, perché non le vedo funzionali al mio canale. E inoltre, cosa facciamo la sera? Usciamo, andiamo fuori, andiamo al pub, andiamo a guardare un film, ci troviamo a casa degli altri a mangiare una pizza, mangi a guardare un film a casa è davvero così interessante da farvi vedere? non penso, e quindi se ti stai preoccupando della mia vita sociale, tranquilla, ce l'ho te ne ho anche parlato in un video precedenti, ho tanti amici, sono contenta, sono finalmente felice davvero di questa mia situazione mi trovo davvero bene, nonostante appunto Piacenza non sia la città universitaria, io ho trovato il mio ambiente, ho trovato il mio mondo e sto davvero bene Detto questo, la fotocamera mi sta lampeggiando per dire Silvia, sì, muoviti, mi sto per scaricare, quindi io in fretta e furia vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mm, ho tantissime altre domande a cui devo rispondere, quindi adesso tolgo quelle che ho risposto e mi tengo tutte le altre per il prossimo mese, oppure potrò fare un Q&A part 2 di maggio, chi lo sa. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!